Ciao a tutte e a tutti. Ci siamo lasciati circa due mesi fa, raccontando l'anno passato eh, dall'inizio dell'offensiva del generale Khalifa Haftar verso la capitale Tripoli. Ci ritroviamo oggi con una situazione sul campo decisamente cambiata. E da circa un mese le forze leali al governo di accordo nazionale hanno di fatto riconquistato tutta la regione della Tripolitania, questo è stato possibile grazie e soprattutto all'intervento eh, turco che eh, sin dall'inizio di gennaio, dopo la firma del memorandum d'intesa, eh, ha eh, sostenuto il governo di Tripoli con droni e mercenari eh, siriani. La Centripolitania, um, la riconquista è stata in parte agevolata dal ritiro preventivo da parte delle truppe di Haftar e da parte dei mercenari russi legati alla società eh, Wagner, la scelta di Serrage di continuare le operazioni militari verso la città di Sirte ha scatenato la reazione. Eh, militare da parte delle stesse truppe di Haftar. Oggi la città di Sirte è il teatro di guerra di questa nuova fase del conflitto eh, libico. Sirte è una città strategica, è strategica sia dal punto di vista geografico che si trova da metà strada da Bengasi e Tripoli. È strategica inoltre eh, perché può dare accesso diretto alle risorse petrolifere del, del nord del paese. Parallelamente allo scontro bellico, varie iniziative diplomatiche stanno prendendo piede in questo ultimo periodo. Il 6 giugno scorso il presidente egiziano Assisi ha convocato al Cairo il generale Haftar e il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh ad essi ha proposto un cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati sulla base delle conclusioni di, della conferenza di Berlino i due hanno eh, i due leader della Cirenaica hanno di fatto accettato questa proposta da parte di Assisi chi non ha accettato è stata la controparte di Tripoli che eh, da Ankara ha fatto sapere di eh, rigettare la proposta egiziana e di continuare invece le operazioni militari verso la eh, città di Sirte tuttavia L'incontro del Cairo ha indicato inoltre un aspetto molto importante, la presenza di Aguilasale di fatto indica quanto la... Ehm... La, eh, il governo egiziano abbia ormai poca fiducia verso il generale Haftar eh, l'anno la, che è trascorso dall'offensiva senza alcun risultato eh, sul campo pesa sulle spalle del generale della Cirenaica che eh, di fatto sta perdendo la, il supporto dei suoi principali e storici sponsor Emirati Arabi, Egitto e in parte anche la Russia l'intervento turco e L'attivismo russo sul piano diplomatico in questo ultimo periodo ha risvegliato anche l'attivismo statunitense nel dossier libico. E, um, gli Stati Uniti hanno sin da subito condannato la presenza dei jet russi nella base militare di Egifra e successivamente invece hanno in un qualche modo appoggiato l'iniziativa del presidente Assisi. Lo stesso Trump ha avuto colloqui telefonici sia con il presidente egiziano che con quello turco, che a loro volta hanno in un qualche modo strumentalizzato questo eh, quest attivismo statunitense quasi per giustificare le loro azioni sul campo. Dal fronte europeo sia Italia che Francia e anche Germania hanno espresso opinione favorevole all'iniziativa del Cairo, che di fatto la stessa e almeno per ora resta un'iniziativa unilaterale e sponsorizzata da attori che sino ad un mese fa foraggiavano con armi e mezzi la guerra civile in Libia.